Ciao a tutti, oggi siamo qui in Bosnia, al campo di Lipa, che avete conosciuto nei nostri racconti grazie a Silvia, grazie a Ipsia, che è qui presente sul campo da diversi anni. E perché siamo qui oggi? Perché Caritas Ambrosiano, insieme alla rete Caritas e naturalmente Ipsia, ha inaugurato due mense, due refettori che serviranno per accogliere le famiglie e i minori non accompagnati. Qui, dietro di noi sentiamo dei rumori, sentiamo, vediamo un po' di fumo, c'è un po' di movimento, perché il senso di questa presenza è cercare di dare dignità, di rendere protagoniste le persone che non per scelta certamente stanno cercando un luogo sicuro, protetto, dove poter vivere. Silvia, com'è andata in questo tempo? Lungo, faticoso? Gli aggettivi sono corretti, lungo e faticoso, sono parecchi anni che qua in Bosnia, eh, vediamo la presenza di persone in transito l'ultimo campo riaperto in termini di tempo è stato il campo di Lipa e qui appunto si sta concentrando il grosso dei nostri interventi oramai da più di due anni in tutte le condizioni che abbiamo dovuto affrontare L'ultimo sforzo è stato quello di realizzare questi due capannoni che sono due strutture in acciaio che serviranno sia per ospitare durante gli orari dei pasti le famiglie minori accompagnati ma in generale gli ospiti del campo di Lipa e che verranno utilizzati anche per i nostri interventi psicosociali come il famoso social café. È andata molto bene, oggi c'era una presenza di parecchi partner, istituzioni, è stato uno sforzo congiunto e collettivo con il sostegno delle autorità locali, con il sostegno della comunità internazionale, dell'ambasciata italiana, dell'annunziatura apostolica in Bosnia e Herzegovina. Il nostro staff insieme allo staff di Caritas, Bia, cioè di Ocisi di Balenucca, tutti i giorni si concentrano negli interventi in questo contesto e quindi andremo avanti a lavorare su tutto le attività che stiamo già portando avanti e sulle nuove iniziative che inventeremo grazie al vostro supporto. Mentre non ci fermiamo come sempre all'emergenza, lavoriamo per quanto possibile in condizioni di fatica ma per lo sviluppo e eh, quindi non, non molliamo e ci rincontriamo sicuramente. Grazie a tutti, un saluto Gra dalla Bosnia. Grazie, ciao.